Ciao a tutti, oggi prepareremo le polpette con i piselli, il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono carne tritata mista, bovino e suino, pisellini surgelati, uovo, pan grattato, parmigiano grattugiato, pecorino grattugiato, scalogno, olio evo, acqua, dado vegetale bimbi, sale, pepe, noce moscata e prezzemolo tritato. Andiamo via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il tritato, il pangrattato, il pecorino, il parmigiano, il sale, il pepe, l'uovo e il prezzemolo. Ed azioniamo il bimbi per 30 secondi a velocità 3. Il composto è pronto, formiamo le polpette. Prendere un po' di impasto e formare la polpetta e posizionarla nel baroma unto con un, unto con un filo d'olio. Dopo aver formato tutte le polpette, mettiamo all'interno del boccale lo scalogno e lo facciamo tritare per 3 secondi a velocità 7 riunire sul fondo del boccale con la spatola aggiungere l'olio ed insaporire per 3 minuti, 120 gradi, velocità 3. Aggiungere i piselli. Ed azioniamo il bimbi per 5 minuti 100 gradi antiorario velocità soft aggiungere il dado il prezzemolo la noce moscata il pepe il sale e l'acqua chiudiamo con il coperchio senza il misurino posizioniamo il varoma e facciamo cuocere per 28 minuti Temperatura varoma, antiorario, velocità soft. Le polpette sono cotte. Trasferire in un piatto da portata. Anche i piselli sono cotti, condire le polpette e servire. Polpette con i piselli. Grazie e alla prossima ricetta.